Tutte. allora oggi sono dalla macchina comunque per farvi vedere che questa giornata sono a fare un pochino di shopping nei vari discount perché vorrei provare a fare una cosa particolare quindi a vedere se ci sono prodotti low cost che comunque sia, siano validi e che per tutti i giorni tipo il balsamo labbra, la crema mani il correttore la cipria quelle cose valide, che siano valide però quindi uno shopping un po' particolare partiamo con Lidl e dopo andremo anche all'Eurospin, quindi li facciamo proprio tutti Intanto e ci vediamo cosa dopo. ho preso da Lidl? Allora dunque, questa crema alla calendula che è prezzo alla mano 1,29 euro. Poi crema della PH bio, crema mani eh, all'aloe biologica, PH 2,19 euro. Poi crema mani questa qui linea classica della Sien al mm, camomilla, crema mani alla camomilla 0,99, andiamo avanti, eh. quindi anche questa è eh, Q10, crema mani antietà sempre 0,99, cipria compatta, questa nel colore 2 medio, la cipria 1,79, poi correttore, eccolo qui, correttore liquido per le occhiaie, questo nella colorazione media, guardavo il prezzo eh, 1,69, cosa mi manca? Ah, eccola qua, il balsamo labbra, eccolo qua, che l'avevo già provato comunque per fare un test, 0,89, e questi erano tutti gli acquisti da Lidl. Allora, eccoci di ritorno, wow, luce, ombre fantastiche, allora ero da Eurospin e sono uscita a mani vuote, non hanno niente, cioè non hanno... Ehm ma crema mani ce n'era ne solamente la classica fior di manoglia a 1,29 non hanno bassa molaba, non hanno altri tipi di crema mani non hanno make up, non hanno niente infatti ecco perché io non vado mai da Eurospin normalmente però nel mentre mi sono fermata un attimo da Tigotà e quindi vi faccio vedere lo shopping che ho fatto lì, però sono detersivi o cose comode, ve le allora, faccio vedere. Si vede che oggi proprio non ho fortuna perché anche da Tigotà comunque sia sì, cercavo eh, una, matita, una matita, no, un pettino per le sopracciglia e non c'era neanche dall'essence, cercavo la terra dell'essence ma c'era solo il colore più scuro, cioè eh, zero proprio, comunque sia sì, ho preso varie cose tra cui... Questo dello Svelto, che è nuovo con antibatterico, menta selvatica e limone, un litro a 0,99 in promozione. Ho preso il colluttorio, pasta del Capitano, perché comunque è valido, e ne ho presi due confezioni con lo scontrino, che la posso dire, in offerta a 1,25 euro. Poi dopo ho preso, ve lo faccio vedere, ora, la... i spazzolini dell'Acqua Fresh, 3 a 1,50 euro, e ne ho prese due confezioni e poi dopo cos'altro ho preso? secondo me poche cose ah si sì, è solo che l'ho messo dentro un sacchettino perché se no perdo tutto il bicarbonato della Solvay a 0,99 quindi proprio erano cose poche poche cose poche poche cosine e oggi non ho avuto fortuna niente quando devo partire con lo shopping si vede che non ho avuto fortuna